Ciao sono Marco e sono le 7 di mattina e sono su questa strada, la strigata di San Pietroni Romani, una strada veramente molto molto antica ed è un piacere essere qui sopra, sono con il fedele amico a quattro zampe che ho perso di vista ma presto ci raggiungerà senza dubbio e mentre venivo qui facevo un ragionamento, pensavo a a chi serve mantenere la parola data ad una persona che è scomparsa, che non c'è più? E credo che questo ragionamento non riguardi solo me, credo che riguardi molte persone. D'altro canto la persona non c'è più, è scomparsa, non c'è più. E quindi perché mantenere una parola data a quella persona? perché la realtà è che noi un qualunque patto non lo facciamo mai con un'altra persona ma sempre solo con noi stessi se non lo tradiamo se non andiamo a tradirlo è perché non vogliamo tradire noi stessi questo è un motivo e l'altro motivo è che vogliamo mantenere vivo il legame con questa persona esatto se manteniamo vivo il patto, rimane vivo anche il legame con questa persona e in un modo o nell'altro ci fa piacere ehm, sentirla così vicina a quella persona anche se non c'è più e tutto questo, mantenere il patto con noi stessi e riuscire a sentire ancora il legame con quella persona in un modo o nell'altro aumenta anche la nostra autostima. Ecco credo che fondamentalmente sia questo il motivo per cui noi teniamo presente ancora la promessa fatta ad una persona scomparsa credo che sia fondamentalmente questo non so se sei d'accordo con me ho voluto condividere con te questo pensiero perché credo che possa riguardare molte persone io continuo la mia passeggiata e il sole sta sorgendo e tra poco si farà sentire molto il caldo per cui cominceremo subito a fare una bella corsetta io e King, il fedele amico che mi segue e Niente, non mi resta che salutarti e con un abbraccio prima che sia un abbraccio troppo sudato. Ciao Andiamo King, dove sei?